Grazie, soltanto per precisare che con questo emendamento sono state superate le osservazioni di eh, ragioneria e Dipartimento Risorse Economiche, e grazie al, proprio anche al, al supporto dei tecnici del Dipartimento Sport. Sono delle, delle osservazioni molto particolari, ad esempio il, la proposta iniziale prevedeva il pagamento per queste attività soltanto attraverso un bonifico bancario e si indicava lì il, è stato espresso che molto generalmente qualsiasi tipo di pagamento eh, va bene per, per, per queste attività. Un'altra osservazione riguardava il regime dell'IVA, ovvero il, eh, la richiesta era di specificare se l'IVA fosse compresa oppure no, e giustamente nel testo si specifica che l'IVA non è compresa, quindi sono, state, sono delle, dei piccoli aggiustamenti. L'ultimo riguarda i coefficienti specifici appunto degli impianti speciali che sono stati differenziati rispetto a quelli degli impianti base. Anche in questo caso è stato fondamentale il lavoro del Dipartimento Sport che ringrazio nuovamente.